L'ipertrofia prostatica benigna è una condizione fisiologica dell'età, è l'ingrandimento della ghiandola prostatica nella porzione centrale, si eh, sviluppa medialmente sul collo della vescica una porzione in più che si chiama adenoma prostatico. I pazienti diabetici di solito sono dei pazienti che hanno delle, eh, dei valori di glicosuria, quindi di zucchero nelle urine, molto elevato. Questo determina un aumento del rischio di infezioni e di infiammazioni. Si è visto che l'infezione e l'infiammazione prostatica possono accelerare il processo di ingrandimento della prostata e quindi determinare una ostruzione a livello menzionale, quindi con tutti i sintomi di disuria, getto ipovalido, urgenza, frequenza, molto più rapidi rispetto a un paziente che non è affetto da, da diabete mellito. Allo stesso modo L'incontinenza urinaria è un qualcosa di eh, frequente nel paziente diabetico perché la neuropatia diabetica determina un'alterazione a livello delle terminazioni nervose della vescica. Essendo la vescica un organo neurologico che avverte la sensazione di pienezza, quindi quando è eh, piena di urina e di svuotamento, la neuropatia determina un'alterazione di questa sensibilità che può, associata all'ipertrofia prostatica, Benigna, determinare dei problemi di o eh, mancato svuotamento vescicale perché il paziente non avverte eh, la, la presenza dell'urina o il paziente potrebbe addirittura non avvertire la presenza dell'urina e avere quella che si chiama incontinenza paradossa cioè avere una vescica talmente piena da non riuscire a trattenere lo stimolo e quindi perdere la la l'urina in, in qualsiasi momento della, della giornata.